Buongiorno mondo, allora come si sta finalmente a casa? Vi ho sempre sentito eh, ripetere quasi sempre ogni mattina Oh mamma mia, che sonno, oh, avrei dormito stamattina mm. Sai quasi quasi mi faccio una settimana di ferie così mi riposo un po' eccetera Eccovi qua, finalmente siamo a casa Ragazzi, per chi mi conosce, io vi odiavo prima e quando ci rivediamo vi odierò comunque lo stesso, non vi preoccupate. Però finalmente stiamo a casa, stiamo a casa con la nostra famiglia, abbiamo finalmente il tempo di vedere crescere i nostri figli, abbiamo finalmente il tempo di leggere quel libro messo lì, per un giorno lo finirò, abbiamo finalmente il tempo di fare quello per cui non abbiamo mai avuto il tempo di farlo è vero ci prendiamo anche una mezz'oretta per andare a fare la spesa lo solo perché potremmo uccidere uno dei componenti della famiglia ma pensandoci bene non lo facevamo anche prima siamo mamme io parlo ovviamente per me finalmente ho trovato il tempo da dedicare al network al network marketing, tanto comunque sui social ci vado, almeno che questi social mi diano qualcosa. No? Cosa ne pensate? Ho iniziato anche a studiare spagnolo, che è stata sempre una lingua che mi ha affascinato e che comunque può essermi anche utile per il network. Ripasso inglese, che male, non fa mai male. Insomma, alla fine sono molto soddisfatta del fatto di rimanere a casa. Guadagno? Posso studiare? Posso passare del tempo con la mia famiglia? Beh, male non fa. Tu ci cioè, hai mai pensato che i social potrebbero farti guadagnare? Se questo ti ha incuriosito solo un pochino, commenta questo video e ne parliamo insieme. Buona giornata, ci vediamo alla prossima.